Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi ricordate qualche mese fa quando ho seminato il favino per fare il sovescio? Allora l'idea, eccolo qua, questo è tutto favino. Saranno 30-40 metri quadri, non di più. L'idea in origine era quella poi di arrivare a questo punto, tagliarla e macinarla con motocoltivatore ed interrarla nel terreno. Nel frattempo ho abbracciato la filosofia no dig e quindi tutto ciò che avevo progettato di fare qui non lo faccio più. Allora ovviamente questa è una risorsa preziosa quindi adesso faremo così, la taglierò col decespugliatore a filo del terreno, li raccolgo, le radici ovviamente le lascio nel terreno, non tocco più niente, il terreno ho deciso quest'anno di non toccarlo con il motocoltivatore, poi andremo qui, qui dove ci sono le fave, verranno due o tre file di pomodori. Allora, dal momento che le fave ancora non sono pronte, queste le voglio raccogliere, qui al centro, tra una fila di fave e l'altra, stenderò il favino che ho, avrò tagliato e sopra il favino metterò poi il compost, quello lì, quello che sto utilizzando nella fungaia. Quindi cosa succede? Il favino poi si decomporrà sotto il compost, a contatto col terreno, farà corpo unico e sopra il compost trapianterò poi i pomodori. Accendo l'attrezzatura ci mettiamo in moto, dai. Ho già l'impianto a goccia fatto, quindi mi metterò in mezzo a queste due file qui di fave. Comincio a stendere qui. Ok, sono riuscito a fare una riga, una striscia di quanto volevo io, è la prima delle tre o quattro righe che farò, adesso semplicemente stendo sopra il compost e cerco di fare una striscia alta un 10 cm circa. Ecco, l'idea è questa. bene ho fatto la prima fila, chiudo qui il video perché tanto poi è ripetitivo come avete visto è un'operazione abbastanza semplice però devo permettere una cosa, è la prima volta che lo faccio eh? quindi prima di dirvi se funziona o meno, funziona di sicuro perché tanto alla fin fine abbiamo solo interrato materia organica ricca d'azoto su compost che già so che funziona bene comunque la prima volta che lo utilizzo il fatto di non doverlo interrare mi ha cambiato un po' i piani strada facendo ma va bene anche così insomma dai sono contento di aver trovato questo escamotaggio sperando che funzioni Ok, allora questa è la prima fila, ne verranno almeno altre due, qui lascerò il corridoio centrale che lo lascerò inerbito e quindi passerò spesso col decespugliatore, con il rasaerba che ho ordinato e deve arrivare. Quindi farò materia organica per il compost, insomma rispetto agli altri anni userò di meno i teli, insomma ci sarà più lavoro per l'erba ma mi serve materia organica per il compost, quindi verrà una fila qui, un'altra fila lì e poi mi devo fermare perché ho il cassone delle patate tra l'altro prima vi faccio vedere abbiamo le prime piantine di patate sul compost direttamente poi farò un video a parte bene dai è tutto per questo video spero che vi abbia dato un'idea se avete del compost a disposizione se volete seguire la filosofia no dig come vi dicevo è il primo anno per me e eh, quindi è tutto nuovo spero di darvi qualche spunto più che altro poi se funziona o meno lo vedremo poi a estate avviata vi ringrazio per essere stati con me mettete un like iscrivetevi al canale condividete per così mi fate un piacere per far conoscere un po questo canale vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo